Io sono Luca di Mr. Gadget, sono pronto a presentarvi una novità molto interessante È il famoso o famigerato bananino, ovvero Nokia 8110 4G Andiamo subito da vicino, dunque, questo telefono che arriva sul mercato in questi giorni ha 89,99 euro, io di solito non parlerei di un prodotto di questo tipo, eh, ma questo è un telefono che va oltre gli aspetti eh, tecnologici. No? Non si può parlare di un vero e proprio feature phone, non è uno smartphone, è una via di mezzo grazie al sistema operativo che si chiama Kai OS. e abbiamo saputo proprio in eh, queste ore che con il sistema operativo che c'è all'interno di questo smartphone sarà possibile utilizzare anche Watt. Eh, WhatsApp. Ma vediamo come è fatto il telefono. Avete visto? Aprendo lo sportello si attiva il display. Display che non è touch, si utilizza solo attraverso il comando di navigazione. Un lato invece completamente pulito, la parte superiore con attacco per le cuffie da 3,5 mm e connettore micro USB per la ricarica. E poi il pulsante di accensione eh, laterale sul retro fotocamera da 2 megapixel con il eh, flash e eh, poi nella parte inferiore della fotocamera abbiamo invece eh, l'altoparlante nella parte eh, bassa a parte il microfono non ci sono altri dettagli c'è il punto dove eh, fare leva per eh, togliere il coperchio sotto il coperchio troviamo immediatamente il primo slot per eh, la sim un secondo slot per la sim al di sotto della quale c'è invece L'alloggiamento eh, per la Micro eh, SD. Eh, questo è un telefono con una batteria rimovibile da 1500 mAh, praticamente la batteria che siamo abituati a vedere sui prodotti Nokia eh, ormai da eh, un milione di eh, miliardi di anni. Quelli ovviamente che hanno questo tipo di eh, alloggiamento. E poi la tastiera. I tasti non sono spaziosissimi, eh, se devo essere sincero lo sportellino non è mai stato comodissimo per raggiungere soprattutto i tasti più in basso però tutto sommato devo dire che ce la si può fare per dita particolarmente grandi non è una soluzione comodissima da utilizzare ma come funziona esattamente? cosa c'è dentro questo telefono? andiamo a vederlo insieme vi mostro dunque un po' più da vicino questo Nokia in versione 81.10, questa è la versione eh, gialla, sul mercato italiano arriva anche la versione eh, nera. Allora abbiamo detto sulla parte posteriore la fotocamera da 2 megapixel e l'altoparlante per la riproduzione dell'audio anche dei video all'occorrenza perché una delle caratteristiche di questo prodotto è che eh, eh, c'è la possibilità di eh, vedere anche i contenuti di YouTube e a proposito di ciò che si può vedere vediamo anche il funzionamento. Allora un pulsante per eh, mostrare le Notifiche del eh, telefono, il pulsante con cui si riagganciano eh, le chiamate è anche quello con cui si fa il movimento eh, indietro, eh, c'è poi la possibilità di accedere a quelli che sono eh, diciamo le parti del software che non sono immediatamente evidenti eh, con, la fermata, eh, con la schermata eh, home diciamo, principale eh, vedete collegamento con youtube in realtà è solo una versione eh, browser diciamo, eh, di html 5 di eh, youtube c'è l'assistente eh, di google la radio eh, fm c'è google maps e poi la possibilità di fare la ricerca eh, di eh, google eh, vi eh, faccio notare peraltro altra cosa eh, secondo me eh, interessante è che eh, c'è il browser con cui eh, potete andare a navigare eh, sui eh, siti che sono eh, compatibili dunque con la navigazione eh, mobile e vedete infatti il link per Facebook, per eh, Twitter, per eh, Wikipedia e poi per eh, la ricerca eh, di Google. Eh, in questo momento c'è da sottolineare una cosa importante, l'assistente eh, di eh, Google è in grado di eh, rispondervi in lingua inglese, non c'è ancora una lingua eh, diversa dall'inglese, eh, mentre per quanto riguarda mappe è una versione eh, indicizzata, dunque vedete una, è come se voi andaste sul browser eh, digitando maps.google.com, a quel punto potete fare la ricerca di un indirizzo specifico oppure eh, vedere quelli che sono i punti di eh, interesse eh, in una eh, determinata eh, zona. Vedete, queste sono le funzionalità base eh, con cui potete potete eh, attivare il eh, sistema di navigazione che vi indicherà la strada, io devo dire che ieri eh, mh, ho eh, utilizzato la mappa in un paio di occasioni eh, per mh, eh, diciamo eh, trovare un percorso, non c'è però poi la navigazione punto a punto che vi guida eh, proprio eh, durante il eh, vostro eh, percorso. Come detto eh, c'è la radio FM come sempre eh, con questo tipo di telefoni eh, c'è la possibilità di ascoltare solo quando c'è l'auricolare collegato perché l'auricolare è anche eh, l'antenna eh, che avete a disposizione e poi eh, vi mostro anche la fotocamera in azione mh, diciamo eh, 2 megapixel con questo movimento della mh, allora nega, l'ho già detto migliore volte, ma mi è sempre dimenticato di confermare, eh, con questo movimento dei tasti cursore passate dalla modalità fotocamera alla modalità videocamera ma insomma né nell'uno né nell'altro caso avrete sicuramente dei risultati particolarmente esaltanti ci sono caratteristiche curiose di questo Nokia 8110 4G all'interno c'è un processore Snapdragon il Qualcomm scusate un processore Qualcomm Snapdragon 205 ci sono 512 MB di RAM 4 GB di memoria interna, l'espansione Attraverso micro SD fino a 64 GB, abbiamo detto la batteria da 1500 mAh, c'è il Bluetooth 4.2 con lo standard A2DP, quindi per la trasmissione della musica anche alle nostre cuffie. La certificazione è IP52, Beh, insomma diciamo che può essere benissimo un telefono di backup nel corso del fine settimana se non volete tante rotture di scatole. Voglio sapere, a voi piace?